Ciao a tutti! Oggi prepareremo il budino di cachi senza zucchero e latte. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più il tempo di rassodamento in frigo. Gli ingredienti sono polpa di cachi maturi e cacao amaro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la polpa di cachi e il cacao. Ed azionare il bimbi per un minuto e trenta secondi, a velocità quattro. Versare in stampini per budini. Riporre in frigo per almeno 12 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i budini dal frigo, sformare e servire. Budino di senza zucchero e latte. Grazie e alla prossima ricetta!